Signorina, ben sveglia Stiamo facendo colazione eh? Ma che belle unghie Che hai Lunghissime Mi è fatto venire in mente proprio una cosa Lo sai? Che oggi faremo una challenge Difficilissima Cioè 24 ore Con le unghie lunghe Eh sì cara E oggi Vanessa Visto che andremo a pranzo dalla nonna Dovrai riuscire a uno, vestirti con le unghie, mettere il cappotto, la sciarpa, il cappello. E vabbè poi... pranzare con le unghie. E quando torneremo, visto che devi finire anche di studiare, farai i compiti con le unghie. Sei contenta? Eh, Mi raccomando. Già non riesco a prendere i biscotti. Pensate alla sciarpa, giù, i vestiti, la forchetta. Allenati. Devo, devo, devo allenarmi già qui, qui Allora adesso io vado su Metto le unghie anche ad Anastasia E ci vediamo dopo appena è finito di far colazione Perché dobbiamo anche andare a preparare dei dolcetti da portare alla nonna oh. E ci andrete con le unghie lunghe No vabbè ma c'è la gente Ma non mi interessa ma niente no, Ma la gente. E sarai tu a pagare in cassa a prendere il dolcetto e a darlo alla cassiera oh, no, no, no. a dopo, ciao uè, sveglia mamma sì. ti sei cambiata? brava allora Anastasia c'è una sorpresa anche per te cosa credi? ma cosa pensavi di riuscire a scamparla? anche tu oggi insieme a tua sorella dovrai riuscire a vivere 24 ore con Ma guarda un po' qua cosa c'è E guardate anche qui ci sono un po' di glitter Sì, a parte tutti i colori sulle tue dita perché tu colori sempre Ma sei curiosa? Sì Vuoi vedere le unghie e l'unghia che sì. ho scelto per e te? e poi me la metto a giardatare la pochina la Va bene, pronta? Sì Uno, due, sì. tre Tadaa che belle, tutte colorate con i colori dell'unicorno. Allora apriamolo e mettiti tutte le unghiette. Non so come si apre. È stata velocissima. Non distruggere tutta la scatola, bisogna stirare. Eh ma distruggete sempre le scatole brava sì, al contrario si solleva ti aiuto guarda solleva qui ok sei riuscita ad aprirlo adesso devi scegliere le unghiette per le, le tue, tue dita. dita quella piccina per... oh, vuoi fammi vedere? che bella brava è anche lunga, pensavo io che era corta tu pensavi che erano in corte, corta invece sono lunghe eh sì. Poi... Mi raccomando Anastasia Non ti si devono staccare queste unghie Perché altrimenti perderai la sfida E dovrei mangiare una cosa brutta Una cosa brutta eh. Oggi dov dovrete trascorrere Tutta la giornata Quindi sarà tutto più difficile Perché qualsiasi azione voi dobbiate Compiere oggi Lo farete con le unghie lunghe Giusto? Se, Se. Se. Guardate, guardate. Vediamo un po' la prima mano Mamma mia sembra una sciura Sembra una signora di 50 anni. Mamma, no, mm. però io non voglio pagare, dai, per favore. No, non no. voglio neanche comprare niente. E se c'è un mio compagno di classe. Non sì. c'è un tuo compagno di classe. Sì, ma se c'è. Non fa niente, ti vede così. Non le... lo voglio salutare. Ok non lo salutiamo Ok Facci non voglio salutare <ride> No facciamo finta di non conoscerlo perché tu oggi non sei Anastasia la bambina sì. di 5 anni Ma sei Anastasia la signora di 50 anni No Sì no, con lo queste saluto. unghie lunghe lo, lo saluto, Ok lo saluto. signorina adesso vediamo se con una mano già con le unghie lunghe riuscirai a mettere <ride> le altre unghie Già questa è una sfida Ah brava, ah, Brava! Mm -hmm. Dai, l'ho messo un po' sotto! Fa niente! No, me la metti bene! Eh dai, no, non... sei tu che devi riuscire a metterla con le unghie! Ok, una l'ho messa. Hai visto? Non devi abbandonare! Vai, Indice, amore! Scegli no. l'unghia per l'indice. Vediamo! Ma che tecnica, ragazzi! Ma sei bravissima! Wow! Ah, ti si è staccato quella del pollice. No, sto continuando ad attaccarla. Si staccano e si attaccano. Sì Attaccale bene! Guarda, guarda, guardate, guardate un'altra messa! Siete proprio femmine, non c'è niente da fare, guarda, guarda. E voilà, complimenti, signora Anastasia. Anche come ho fatto a mettere. Eh, secondo me come stai facendo tu? Guarda eh, eh, no. che sei brava, eh! O forse no. O forse no. Perché io mi sono svegliata senza unghie. Si è svegliata senza unghie? Anche tua sorella si è svegliata senza unghie, solo Se no, che le ha messe subito dopo. dai. Cosa? Niente. <ride> Signora Anastasia, non si arrenda! Proceda, proceda! Non ne Nella vita non bisogna mai arrendersi. Se ti arrendi, è finita! Se ne, se è ne finita, ne è ne finita, finita sì. non avrai più alcuna possibilità di vincere mm. no, ah, ah, Non ce la facciamo? No. Vuoi un aiutino? Sì Non posso dartelo, mi dispiace Ecco! Vediamo Bravissima hai visto? Dai amore, manca solo il mignolo dai Voglio mettere ancora la companino Ancora e come faccio a prenderla? Eh. Ok? Non avevo dubbi ma adesso, brava adesso come facciamo a metterci il giubbotto. ecco questo è un problema che scopriremo tra pochi minuti fammi vedere le mani vediamo stupenda benissimo ma nel frattempo è arrivata Vanessa Vanessa la strega perché Vanessa ha delle unghie come una strega che mm. belle che siete ah. allora dobbiamo andarci a lavare i denti sei pronta? No. mamma mi chiude Grattati l'orecchio, non staccare l'unghia dentro l'orecchio. Allora, adesso tu ti devi andare su a pettinare, mentre Vanessa andrà a lavarsi i denti. Pronte? Come farai? Sì. Come farai? Angelo e... Strega. Strega. Chi vincerà? L'angioletto o la streghetta? Mamma come farò perché mi mettivi giù le cappe? Non lo so amore, lo scopriremo tra poco ok? Eh anche le scarpe brava, hai ragione. Dai andiamo, vorrei, che dobbiamo andare mi a mi comprare i dolcetti. Vorrei, mi vorrei mettere anche il cerchietto. Anche quello va bene. E come faccio? Prima ti pettini e poi metti il cerchietto ok? Ok, guardate le moddite belle. C'è una streghetta nascosta. <ride> Andiamo a ah, lavarci i denti andrei, signori, andrei. Dai Cavolo qui Ah e cioè, va molto bene va molto. Male, Allora Anastasia e Vanessa facciamo una cosa Aspetta Anastasia Ok Anastasia ti stai ok Allora puoi pettinarti però secondo me dovresti metterti anche lo spray nei capelli Ok Vane io lo vuoi mettere tu? Sì, questo Prova dai vediamo se riesci la anche riesci benissimo mm, come mai riesci a utilizzare le unghie lunghe meglio Ma di me la la te... chiudi gli occhietti Aspetta. facciamo una cosa così guarda mm. prendiamo la mamma mia che tecnica bene okay. adesso si pettinava adesso anastasia un. vediamo un po' anche la fangia nessuna difficoltà con le unghie lunghe no 5 anni, fantastico. Poi mettiamo la mollettina, adesso Guarda ti do una mollettina, con mollettina con e la metti. Posso anche, posso anche io piccolarti i capelli Con le unghie, vero? Vabbè, vabbè. Meglio di una spazzola direi. Ok, l'acqua se non si spreca. Brava, mettiamola subito in frà. Vediamo un po'. L'hai messo? Sì. Non l'ho visto. Ah. Mamma! Brava! Ah. Eh, ma l'unghia. Cosa? Cosa capello? Staccala. E come faccio? Ti aiuta Vanessa. No, no, no, no, no, no. Io non posso aiutarvi. Dov'è l'unghia? È, è, è partita da è, è partita dov'è? Cos'è successo? Dov'è l'unghia? No. Nei capelli. Togli le mani. Abbiamo... Eccola, eccola. Dove? Ah, eh, la la eccola, la eccola, eccola. Abbiamo... Più. Eh? Anche <ride> tu si sono impigliate oh, inizia Anastasia ferma iniziamo ad avere le prime difficoltà ecco abbiamo trovato un'unghia nei capelli di Anastasia vabbè Anastasia diciamo che non è colpa tua perché si è impigliata i capelli altrimenti eri espulsa. ma Vanessa te la rimette prontamente però devi stare più attenta eh? no mi stavo pettinando appunto eh lo so ancora si è impigliata ancora è perché tagli la mano dai cioè Oh, ti tira no ancora ti sei impigliata Ani siamo è perché c'è la colla dai dammi il ditino te la metto io no, no, metti da sola okay. Okay, va. ok Vane io invece ho un capello di Anastasia eh dopo lo toglia dov'è? Ok ragazzi abbiamo avuto un piccolissimo problema eh, con l'unghia di Vanessa perché un capello di Anastasia le si era incollato all'interno e quindi per doverlo togliere abbiamo dovuto staccare l'unghia Ok, lui. ok, dai, lava i denti Brava E tu? Stai togliendo i nodini dai tuoi capelli? Ce la fai? Ti sei impigliata ancora? Asciugati piano piano Ok, Anch e anche tu ti devi pettinare. Anastasia. Mollettina per Anastasia. Gliela vuoi mettere? No. A... Cosa è successo? Ti si sono impigliati. Vuoi metterla tu ad Anastasia la mollettina? Sembra così per la Eh, infatti sarebbe più adatta a te questa E poi omina. per lui. Eh, vabbè, però la ok allora fagliela mettere Io da mi sole E tu ti pettini Io mi Vediamo Anastasia che mette la mollettina Senza staccare le unghie Dalle sue palline. ok, Brava Ma brava Adesso te ne cerco una Ma come sei bella cuore. Un cuore Unicorno Guardate E la sì. Mercoledì Mercoledì Bravissima Vanessa. Abbiamo la mollettina Halloween e la mollettina natalizia per Anastasia. Che è angelo e tre gatta. Eh sì. Oh, questo... Come... Vediamo. È che è? Come l'hai aperta? Ma io volevo mettermi il sciocchiato. Boh, bravissima! Cos'hai trovato? Una mollettina. Con la quale stai avendo delle difficoltà, giusto? Infine. E ti stavi per arrendere. Non è vero la apro io, Hai vuoi ah, che te la io? No. Come si apre questa molettina? Bisogna schiacciare! Hai visto che ce l'hai fatta? Vanessa? Sì. Fammi vedere, girati, guarda anche me. Mamma mia, che bella che sei. Ne vuoi un'altra di no. molettina? Sei a posto così? Bene bimbe! Allora, prima prova superata con qualche difficoltà. Ecco il profumo. Mamma mia! Il profumo per miracolo non Ma si è rotto! Io lo Mi la male che è di, è di plastica! No, è di plastica? Ma è di vetro, eh! Ah! No, no, è di vetro! No, ti... guarda! E cosa guardo? Ti... È di vetro! È di plastica! È di vetro, ti dico! Ah. Eh, ti è andata bene aspetta, che non si è rotto! Aspetta! Vabbè, era già caduto una volta! Eh, okay. facciamolo cadere tante volte! Basta! Perché è molto buono e molto forte questo profumo! dimmi! <ride> <È in me. ride> No, non dobbiamo andare a dormire, ma dobbiamo andare a mettere le no, caffè! caffè Guarda mamma qua è andato il profumo, ed è bagnato qui non si può incollare. Cambiamola, più. ne abbiamo altre. Andiamo a cambiarla? Sì, sì, aspetta. Andiamo a sostituirla? Sì, che schifo. Andiamo a sostituirla. Allora io le ho messe. Non è vero. Dai bimbe! Tu ve lo stai facendo? Te le stai incollando per bene. Dai, mettete le scarpine, le scarpine dello stesso colore. Le Devi sollevare la linguetta prima. Con il piede Sì, sì. L'importante è che riesci a mettere. Anastasia, le hai già messe? No. E le unghie ce le hai ancora da Hai perso un'unghia? Vanessa? Vabbè, allora facciamo così: visto che prima Anastasia ne ha persa una in bagno, siete una a uno vediamo alla fine della giornata chi vincerà e chi perderà se ci sarà un perdente eh, perché poi magari invece arriverete pari Ani, ma sei un... ancora? No. si Sei otta male? è difficile? eh, volete le unghie lunghe? E eh, non è meglio tu hai perso l'unghia? no no oh. che cattivo perché... no! ma quatt... no no adesso no. Sì, sì. no. no no no no mm. no no no no no no no no no no no no no no staccata no no si è no no no no no no è no no no no no no no no no no no no no no mi, devo... mi a uno lo sto con... dicendo lei o io? Tu come te? Perché a te è staccata, si è staccata l'unghia due volte, quindi stai perdendo. No! Ti sei staccata l'unghia ancora? Due pari! Si sì, si sì. no! Si sì. <ride> tu sei a due. No, io sono. Visto che io sono vecchia, tu sei a due, anzi forse a tre. E te <ride> sago. Esatto. E poi ti sei a 100 Vai, dai, posto? C'è un'unghia per te? No, no, no, io l'ho messa, ma non è valida però! No, da da da! non tenere le daga morte, no! No, no, no! No, è no! No, no, no! No, no, no! a no, no! No, a due! Ok no, a No, no! No, Ok? Poi il perdente cosa farà? Dovrà mangiare una cosa schifosissima. Adesso la fruttina. Ma mm, no, che fruttina! La fruttina è buona. Eh, niente, poi penserò io. No, io a, so. a quale combinazione di cibi? L'insalata, ecco per te, l'insalata potrebbe essere una penitenza. Ragazze, andiamo a mettere me, il me, giubbotto. che in Vanessa può mangiare. Non lo so, dai, andiamo a mangiare. No. Vanessa può mangiare. Con, con, eh, con eh, salame. Il salame. Biscotti sì. e salame per Vanessa. Penitenza. Mm. <ride> e anche, no, anche la sottinetta. Mm. Va bene. Eh, Anastasia, Anastasia ogni fatta. tanto si addormenta, cade in catalessi ah. Allora, sì, metti so. il ciuccottino. Ok, vero. Ah, ok, vabbè. Caric l'ho fatta. Mi devo solamente l'acciaio. Vediamo se ne messo una manco uno <ride> Dai. Bravissima! Vanessa? Sì, sì, sono Missione compiuta, mano destra, braccio destro. Proviamo col braccio sinistro. Ok, cippotto. Sì! Ci sono tutte? Adesso ti devi allacciare. Visto che qua i bottoni. Che bello questo giubbotto, ti sta benissimo. è Come il mio. un goccetto d'acqua e si va la vecchietta di 50 anni lavora sul computer con bella. le unghie ma non ce la fa ad aprirlo eh no si apre da davanti si apre da davanti Così. da qua devi sollevare qua trai duro brava sì, sì, sei proprio una vecchietta di 50 anni. Sì, sì. No, no. ok. Bimbe, dobbiamo andare. Sì, dai, mamma, che la nonna sì, ci sì, sta aspettando. Sai, vai, Ciao, signorina, abbiamo portato le unghie di ricambio nel caso in cui ne perdiamo qualcuna. Eh? Dai, poi vai dietro. però, eh, dai, sali un attimo. Che usciamo dal cortile, chiudi la porta, chiudi la portiera, dai. Anastasia adesso eh? sarai tu con le tue unghiette a comprare i dolcetti ok? Sì Andiamo Te lo Anche Vanessa Questo posto fantastico siamo tornate La porta Guardate qui Guardate, guardate e guarda anche, lì. E e anche lì E' Wings E anche lì come, come si Quelli lì sotto la con... Luca e Luca Abbiamo preso io i pasticcini e adesso andate a pagarli va bene? Sì. Prego Mettete yes. qui con le vostre unghiacce. ma che belle che sono. Hai visto? Eh. Ok ragazze, missione compiuta, pasticcini presi, smalto preso e adesso si va a pranzo. Mi ha fatto rotile. Però tua sorella.